Quando quest'ora e prima mattina grigia appiccerà spercianna all'occhio tuoi Quando le palumbe faranno amore in tornivo deserto e tu Passerai in te gelo e che sta vita scura, quando emane meglie e tete, non mangeranno più l'aria, inutilmente, supplicando amore, amore.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 e sento gli astema ma o cielo, e sento l'aria che pogna sta carne e sento gallo infame vicino a morte cristo Ma ricorda o tradimento Con eh, questi brani, che scritto dal nostro Brunello Mancini. Allora, io andrei da destra e sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De e sono un mezzo soprano. Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Sant'Oro e sono che fuma un sacco di sigarette, ecco perché qua piano, un eh? <ride> Allora, io mi chiamo Resatta Del Misci e lo so che è un pochino <ride> di passione, ma difficile... Vedo dell'Albania e sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo voglio cominciare proprio perché, Resin, eh, ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? dei concerti su dei testi scritti da, da, da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non di, non di questo genere, diciamo, quindi musica contem contemporanea sì, ho cantato, però non, eh, non di questo genere, non, eh, con un'impronta poetica, diciamo. Io Giovanna, che sono tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto per esempio, qui c'è un rapporto tra due arti, poesia e, e musica, eh, il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e eh, anche la faccenda dell'audio. Pingi tanti? No, suono. È <ride> facilissimo naturalmente, sono i fumi naturalmente anche. Mi trovo molto in pena da combinare cantanti. Mi sono molto ad ascoltare questo. decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora io, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Talmente da bravo Divo si è fatta eh, sì. attendere. Allora io ho un bel rapporto con la poesia che mi sono scelta un compagno di scrivere poesia. Oh, <ride> ho fatto la domanda madre. No, non lo fa per lavoro, però insomma mi, lui però scrive. E, e no, la, la poesia va so, a braccetto con, con il canto, con la musica sicuramente e anche io. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa del tuo compagno allora, chissà. Ma, <ride> Chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose che si <ride> e invece, a te, ma, inizio, chiedo, cos è perso Invece da te mannerizia chiedo che cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora io deciso. In realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata alla Ah, quindi invece di fare il primo verso sì. hai fatto. Oh, oh, oh. Sì.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 progetti per il vostro futuro ma noi guarda oggi ci siamo entrate sì. così insomma. in realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre e un cacao la la non l'avete presa? ma cacao guarda, che... <ride> <ride> è, è l'anima del gruppo eh, sì, so, sono portato, sono va so, benissimo so. ok allora non siamo un insieme con una bellissima musica che spazia dal, dall'opera classica al, al musical, al, al, al pop lirico. Ecco. Bene, allora andranno tutta Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei dei tanti progetti per il futuro. Può... Diciamo io ho cantato tanto con un marito, che è un marito. No?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 Bene, allora, innanzitutto grazie per insomma, grazie. aver dedicato grazie. del tempo e dell'energia a queste musiche. Diciamolo, caro signor Prandin, diciamogli, non sono facili, no. eh, diciamogli no, no. di cuore, sono non facile. sono facili perché io ho ballata e quindi non sono facili. Loro ci hanno dedicato <ride> tantissimo amore e tantissima passione, è stata una gioia avere qui eh, tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Cose. grazie soprattutto anche a Cacao grazie a Cacao sempre è, è sempre fondamentale ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella Bello. esperienza ringraziamo anche Bella la... posso aggiungere? certo alzare il pulsante si sposa molto bene col anche, secondo me sì. non a caso si Bruno Mancini, io conosco un po' la poesia di Bruno Mancini e Bruno Mancini gli che si sposano molto bene perché sono tanti rimandi eh, anche popolari certo, sì. no? che nelle musiche insomma, si capiscono e quindi sbagliate. Eh, caro Bruno Mancini, caro signor Prandin.